Buongiorno, oggi andiamo a fare il sentiero del Mason Aranj, va d'arco e poi si sale, dico, vada! avete fatto fermarsi? Per fare la foto! Salita lungo il Mason Aranj, dentro la faggeta, colpo d'occhio c'è! Linea della salita per i nostri eroi, salita tutta guadagnata direi! Oh, sta a morire facendo già la prima <ride> caduta anche qua direi paesaggino niente male questa salitina molto piacevole ok andiamo a vedere questa discesina dal masonaranch cosa ha in servo per noi la nuova interna è un po' Bravo. Piano, eh, piano piano minchia peschini va eh si sì, è umida, quello è il problema, è che è umida Oh. Qua che è in piano, non è che ci sia tutto sto trick. di È uguale, È uguale, un taglietto, eh. Ma niente di che. E eh, lo freddo, attenzione, se va. <ride> Grande, è grande, è bello! Piedino a terra, per lui. Ma che bello il lago qua. me fa una Infatti. Interessanti? Ah, sbagliato Vai allora Massimo Grande Grande Ah, proprio alla fine Però lì è un casino, si sì. Oh! Uh. Che uh. la da solo, aspetta che non è ma, che pedale visto che stai rifacendo un po' di tune con Oh oh! Oh. E si salva, attenzione! Sbattendo qualcosa che speriamo che... No, il pedale! Attenzione a sto dubbicino che rompe le palle! Ah, per da terra oh, C'era il muro Bravo, bravo lo stesso Non male Ah oh, no, frena, frena, lì grippa, grippa Perfetto Lì grippa bene Signori Velocità mazza di cattiveria, bravo e allora qua, per non saper leggere né scrivere <tose> <tose> <tose> mi ha scappato il pedale <ride> C'è della grande.